Ma ah, sono tutti legge cioè pure Banetti in live. Fatti, Dai facciamo ehm... un po' di concorrenza, dobbiamo prenderli noi, gli live, spettatori, amore! Altro che Quindi, banetti, banetti vai Vuoi eh. fare la sirenetta, amore? Facciamo un momento attorno donna, mi il pesce, il pesce lo metto io! Ma... Non vedo Signorina, mamma mia! Ma lo sai che sei di bello di fare due settimane con eh, Superi! Se sì. Io ti disidrato, amore mio! Senza.